Benvenuto a Giuseppe Civati, fondatore di Possibile. Buongiorno Civati. Buongiorno a voi. Allora, io ho letto un po' di dichiarazioni che arrivano, diciamo, dalla sinistra, da eh, Fratoianni e da altri esponenti, dei magistris. Vorrei sapere lei come, come la, la legge il risultato di eh, Zingaretti. Beh, sai, per me è ancora più influente no? la vicenda di, del Partito Democratico, perché io ne uscì qualche anno fa, proprio in polemica con un corso politico che il PD aveva preso e in cui non mi ritrovavo più, eh, quindi mi pare che il primo dato sia che c'è stato un cambio di rotta almeno dal punto di vista politico generale rispetto alla gestione precedente diciamo agli anni di Renzi per capirci anche rispetto alle indicazioni politiche, la direzione politica che Renzi aveva impresso con molta capacità e forse con un po' di presunzione possiamo dire ora, quindi questo è il primo dato, in secondo luogo Insomma è un grande interrogativo, non sappiamo bene come Zingaretti vorrà interpretare questo ruolo, facciamo gli auguri nella speranza ovviamente che voglia metterci anche quei contenuti quelle proposte, quelle iniziative che servono alla politica e servono soprattutto al centro-sinistra insomma, se vuole tornare a competere con una destra e con i 5 stelle che sono al governo del paese Ma eh, c'è un interesse da parte vostra oppure no? Voglio dire eh, leggo per esempio l'opinione di Pizzarotti che riunisce eh, in Italia Comune alcune eh, espressioni alcune insomma, persone portatrici di idee dice eh, Zingaretti è un interlocutore mentre invece appunto Fratoianni eh, dice eh, la prima di Zingaretti è il suo dichiararsi pro-tav cominciamo male. Qual è la posizione di eh, possibile appunto Giuseppe Cervanti? Beh guardi il grande interesse c'è per forza, noi siamo in una situazione <ride> devastante da un anno a questa parte, oggi ricorre l'anniversario di una sconfitta storica per tutte le forme diciamo organizzate della sinistra, chi non lo rileva è matto semplicemente, no? è molto superficiale, quindi certo che c'è interesse, c'è anche un atteggiamento molto critico, nel senso molto attento ai contenuti, come le dicevo prima, se Zingaretti vorrà dare davvero una direzione diversa al Partito Democratico, riaprire anche una conversazione più rispettosa delle differenze, che è quello che è mancato a Renzi, Renzi banalmente liquidava chi non era d'accordo, lo viveva con fastidio, e non era mai interessato a un dialogo. Se invece Zingaretti dimostrerà di prendere in considerazione, le faccio degli esempi: il salario minimo, un'ora pagata per tutti in modo dignitoso, la progressività fiscale, cioè che chi sta bene dia una mano in una fase di transizione così difficile per il Paese, o qualcosa sulla casa che è completamente sparita, le cito un argomento che non tocca più nessuno. Insomma, se si vuole fare davvero un'iniziativa in campo sociale molto forte, noi ci siamo con grande interesse, non con piccolo o con modesto interesse anzi, perché l'obiettivo poi appunto è rimettere in piedi un paese che dopo la vicenda del 4 di marzo ha conosciuto una classe politica al governo molto inquietante per tanti motivi, quindi c'è una ragione, moltissimi elettori c'è qualcuno a sinistra del partito comunista cinese come si diceva una volta che è andato a votare alle primarie, ci sono intellettuali che io conosco che fanno fatica a votare la sinistra più radicale, che ieri sono andati al seggio, ci sono personalità come caro figlio che tra mille distinguo hanno detto sono andato perché è un momento di emergenza, insomma senza farsi prendere dalle dall'emotività, però c'è una questione politica aperta, un'urgenza che sentono tutti, chi era in piazza sabato a Milano per esempio, insomma c'è un movimento finalmente, dopo un anno incredibile blocco in cui gli ha fatto il congresso più lungo del mondo perché un anno di congresso ce ne vuole di fegato, diciamo così adesso finalmente abbiamo di fronte una nuova prospettiva, che sia nuova davvero lo dimostrerà Gigaretti di no? cioè, se non lo dimostrerà invece saranno i soliti problemi che affronteremo con un altro con un altro punto di vista. Senta, Veltroni ha dichiarato un, è un segnale di luce nel buio ehm, e credo che lo, lo abbia dichiarato non solo eh, da persona comunque che ha a cuore il Partito Democratico, ma da persona eh, di sinistra. Lei la condivide questa frase? Sì, il problema è che Veltroni ha condiviso anche il buio, però se posso dirlo, nel senso che Veltroni è stato tra i più entusiasti della fase precedente. Ecco, su queste cose io consiglierei a Zingaretti di non ascoltare quelli come Veltroni, come me, quelli di prima, diciamo, anche se abbiamo età anagrafiche diverse. Lei di si qualifica qualcosa. come uno di quelli di prima? Per forza, perché io poi mi sono dimesso, sono anche l'unico perché tutti gli altri sono rimasti al loro posto, diciamo così, tanti altri quantomeno, ma intendo dire che se si vuole costruire qualcosa di nuovo non si deve ripartire da quelle macerie che come vede sono già un po' ingombranti oggi no? nei commenti del dopo voto. Bisogna provare a raccontare una storia diversa. Se quella è l'aspettativa ci sarà un po' di luce, insomma io sono meno retorico di Ventroni, ci sarà una prospettiva che magari tanti come noi, come me, come lei, non so, inizio subito la campagna elettorale e seguiranno. Ovviamente scherzo, ma dico una cosa seria. Ultimissima domanda, Rosi Bigni ha detto non ha votato perché nessun candidato ha fatto autocritica e eh, molta gente ha votato per dire no al governo. Ci vati. È vero, Rosibiglia è sempre molto precisa, eh, anche per quello che è considerata fastidiosa da qualcuno. Infatti io le dicevo, secondo me ci sono entrambi le componenti. L'autocritica però non la voglio vedere come sta Eterno Congresso a sinistra, no? fin dai tempi del PC, dell'autocritica rituale. Cioè l'importante è che ci dicano qualcosa di diverso. Se ci dicono qualcosa di diverso, possibile. Tipo Civati e tanti lettori saranno interessati a discuterne. Grazie Giuseppe Civati, fondatore di Possibile per essere stato con noi.